È veramente bellissimo vedervi tutti qui oggi, veramente grazie a tutti perché ci rendiamo conto che è uno sforzo per tutti prendere pullman, venire qua, farsi ore di viaggio. Significa che c'è entusiasmo, che c'è voglia di cominciare un percorso, di cominciare un percorso costituente. Allora io comincio proprio con questi ringraziamenti perché quello che è successo in queste settimane è veramente dell'incredibile. Noi siamo, la proposta che è partita da noi, che siamo un collettivo, noi non avevamo idea di quello che poteva accadere. E invece abbiamo visto che in sole. in, in praticamente quattro settimane. sono state costruite in tutto il paese ormai più di 70 assemblee, da Milano a Lampedusa a Viterbo a Brindisi a Mondovì, posti che nemmeno conoscevo sulla mappa, che stanno discutendo, elaborando, che hanno partecipato ad assemblee dove c'erano centinaia di persone dove si parlava delle nostre condizioni di vita di quello che vogliamo immaginare e possiamo costruire insieme per cambiare questo paese l'abbiamo fatto senza nessun tipo di finanziamento pubblico privato senza sostegno senza che i media parlassero di questo progetto l'abbiamo fatto con le sole. Di coesione, di collettivo che abbiamo costruito insieme, lanciando in poche settimane, con uno sforzo incredibile di tutti, un sito internet, le mille eventi per le iniziative, persone che ci scrivevano costantemente, che erano da anni sfiduciate in qualsiasi tipo di progetto politico, che ti scrivevano per dire. Cosa volevano inserire nel programma? Quali elementi vivono sulla propria pelle che vogliono provare a portare avanti nel Paese e a far entrare in tutti i palazzi del potere per riprenderceli finalmente? Quello che sta succedendo in questo senso per noi è veramente straordinario e su questo le assemblee territoriali la partecipazione su internet il gruppo Facebook che continua ad avere un dibattito aperto costantemente probabilmente anche in questi minuti su tutto ci dà l'idea che esiste la possibilità di costruire un processo di partecipazione che parta veramente dal basso e che continui e porta ad aggredire finalmente quello che ci hanno tolto e per ridare protagonismo alle classi popolari di questo paese quello Se abbiamo iniziato questa follia è per un motivo molto, in realtà forse molto emotivo, molto semplice. Ci siamo, ci siamo guardati in faccia, abbiamo visto che davanti a noi avevamo dei mesi che sarebbero stati solamente tragici, che avremmo dovuto subire una campagna elettorale completamente spostata a destra, completamente incentrata, su falsi problemi, con una classe dirigente incapace di rispondere alle esigenze e ai bisogni delle classi popolari di questo Paese, una classe dirigente che dice che i poveri devono essere cacciati dai centri urbani con un daspo, una classe dirigente che in vent'anni con la scusa dell'emergenza fa speculare sulla pelle dei migranti, dei cittadini per far fare profitti ai soliti noti una classe dirigente che continua a evadere le tasse, spostando in mezzo i patrimoni nei paradisi fiscali. Questo era lo scenario che ci aspettavamo, che ci riguardava davanti. Di fronte a questa situazione avevamo due possibilità. Potevamo stare a guardare questa campagna elettorale e stare, continuare il nostro lavoro quotidiano, il lavoro che tanti portano avanti sui territori, con coraggio, con determinazione, con uno spirito di resistenza che veramente ha una dignità incredibile. Potevamo fare questo ed era già ed è già qualcosa, per carità. Oppure potevamo, fare, potevamo provare a fare questa follia. Questa follia l'abbiamo cominciata insieme e questa follia ci permette oggi di cominciare finalmente un sogno incredibile, di cominciare a riprenderci un immaginario che per troppi anni ci hanno levato. L'idea che la, che la sinistra e i comunisti l'ipotesi rivoluzionaria non potesse più essere plausibile, che dovevamo solamente nei nostri territori, non è vero noi non nasciamo oggi per resistere, noi nasciamo con un obiettivo ben elevato noi nasciamo per vincere, per ricostruire un immaginario, una prospettiva a tutte le generazioni di questo paese, a chi ha lottato vent'anni fa, a chi comincia a lottare oggi, a chi arriva in questo paese e vuole una speranza e un futuro dignitoso, è con questa idea che abbiamo lanciato questa proposta qui, e scusate se lo dico così ma perché veramente anche l'inizio di questa assemblea con il contributo del compagno palestinese per noi è fondamentale perché un'altra cosa, una storia che eh, mi ricordo la vorrei, la vorrei raccontare, qualche anno fa venne all'università un poeta palestinese eh, si chiama Ibrahim Nasrallah, ci raccontò una storia molto bella, ci raccontò di, due, di quando eh, cominciarono questa impresa erano lui che ha più di 60 anni, di certo non era esattamente un giovincello e, e due adolescenti palestinesi, Yasmin e Mutassem Yasmin era stata investita da un blindato israeliano a soli tre anni aveva perso un arto Mutassem era stato colpito da un bombardamento nella striscia di Gaza aveva anche, anche lui perso una gamba loro tre, due giovani <ride> colpiti dal, dalla violenza e dalla brutalità del quarto esercito del mondo che scatena la sua ferocia su un popolo che resiste in maniera incredibile iniziarono un'impresa che per molti era considerata impossibile decisero di provare a scalare il Kilimangiaro per provare a dare un messaggio forte al mondo che la dignità e lo spirito e l'umanità di un popolo non possono essere abbattuti da nessun tipo di forza per quanto violenta possa essere e ci riuscirono riuscirono a scalare una delle più alte vette del mondo per ribadire che il, il popolo palestinese che tutti i popoli del mondo hanno una forza che di fronte a una minoranza per quanto organizzata per quanto eh, in, in possesso di tutto l'apparato violento per reprimerci non può distruggere la dignità non può distruggere la possibilità di costruire un avvenire e una speranza di cambiamento e questo lo vogliamo dire perché questa storia personalmente mi ha fatto capire una cosa molto importante che ho visto anche in tutte le assemblee che, che abbiamo costruito in questi giorni che molto spesso no, si parla in questo paese di una questione generazionale come se il problema fossero gli anziani che ci hanno rubato il lavoro che hanno avuto troppi diritti prima di noi e allora devono essere i giovani a costruire una rottamazione in questo senso invece io purtroppo in questo paese ho visto tanti giovani vecchi e, tanti, e invece nelle assemblee, nei territori nei, nei luoghi in cui si resiste ho visto tante persone che forse saranno molto più grandi di me ma che continuano ad avere un immaginario molto più giovane di tanti vecchi che vedono in televisione e allora vogliamo ribadire e qua è tutta una questione di spirito, qua è una questione di, di immaginare insieme una prospettiva di cambiamento reale, non si tratta la mia generazione purtroppo non ha, mai, non ha mai vissuto un sogno collettivo come quello che si, vive, si è vissuto tanti, un po' di anni fa anzi ci hanno fatto vivere in un mondo che aveva perso ogni speranza di cambiamento in cui esiste ormai una sola ideologia che ci divide in vincenti e in perdenti e se non trovo lavoro è colpa mia e se non riesco a, a, a curarmi è probabilmente colpa mia che non ho abbastanza soldi e se non riesco a realizzarmi è sicuramente colpa al limite di chi viene in questo paese in condizioni di maggiore miseria della mia e quindi devo mettermi in competizione con questo quest'ultimo. Questa è una dinamica veramente allucinante in cui ci hanno costretto ed è per questo che io penso che su questa prospettiva vada costruita immediatamente una risposta perché raccontano le giovani di questo paese come se non avessero nessun tipo di sogno, nessun tipo di prospettiva invece io in tante assemblee come ho incontrato tanti compagni che fianco a fianco supportavano le stanze giovanili ho incontrato anche tantissimi giovani che non rispondono al racconto che fanno i giornali quotidianamente su di noi che vogliono e aspettano di mobilitarsi insieme per immaginare un futuro diverso e allora lo spirito Vogliamo continuare a costruire questa, questo percorso. esattamente questo. Noi non immaginiamo, sappiamo benissimo che non basterà la sfida elettorale a costruire un cambiamento, che non basterà mandare un delegato, qualcuno a rappresentare delle stanze. Ve abbiamo visto con, anche con le, col Movimento 5 Stelle: avranno mandato tutti i parlamentari che vogliono. Non mi ricordo una cosa che hanno cambiato in questi anni, sinceramente. E invece mi ricordo però. Nella storia, pur non essendo mai andati al governo, i comunisti sono riusciti ad ottenere i più grandi cambiamenti sociali di questo paese, con la mobilitazione, con la lotta, ripartendo dai territori, senza lasciare nessuno solo, ma ricostruendo insieme una prospettiva di solidarietà, di organizzazione, di conflitto, perché adesso non dobbiamo più avere paura. Di fronte a questa paura è il momento di rimandarla a loro sotto, sono loro che devono finalmente spaventarsi perché stiamo tornando a riprenderci tutto quello che ci hanno tolto e lo cominciamo oggi ma lo faremo l'anno prossimo, lo faremo dopo domani, lo faremo nei comuni, in Europa, dovunque ci sarà da combattere, parleremo con i palestinesi, con gli spagnoli, con i greci, questo cambiamento ha una prospettiva che va oltre queste generazioni e immagino un mondo che finalmente possa rispondere alla crisi che vive quotidianamente, una crisi che ci porterà a dire basta a questa sofferenza, e immaginare un'umanità diversa, perché il senso di questa vita, se non è questo, io veramente non so quale possa essere. Grazie a tutti.